Questo eh, chiedo a, a Tiziano, che è il presidente nazionale della WISP, di eh, darci il suo saluto e in qualche modo la sua, il suo avvio no? di questo percorso. Vai, Tiziano, grazie. Grazie, grazie, Raffaella, grazie, grazie a te. Un eh, saluto, un ringraziamento non formale a tutte e tutti voi, dirigenti operatori dei comitati. Non aggiungo nulla a quello che già sottolineava bene Raffaella, la partecipazione. Non solo l'appuntamento di questa sera, ma tutto il percorso progettuale assume una valenza ancora più importante eh, nella fase storica complessa che stiamo vivendo, che stiamo vivendo sui nostri eh, territori, nel rapporto con le associazioni, con le società sportive, nella vita quotidiana dei comitati. Quindi grazie. Ovviamente, altrettanto un saluto, un ringraziamento eh, veramente sentito a Trianda Lucarelli, direttore dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali della presidenza del Consiglio dei Ministri, Grazia Naletto, presidente dell'Associazione di Promozione Sociale Lunaria con UNAR e Lunaria, eh, WISP diede vita eh, nel, 2000, nel luglio del 2020, nell'estate del 2020 all'osservatorio contro le discriminazioni nello sport, dedicato oggi alla memoria di quell'uomo straordinario che fu per tutti noi e non solo Mauro Valeri. Ehm, Ancora ovviamente un ringraziamento, mi permette, me lo permetterete in, in casa, in casa WISP, saluto Salvatore Farina che ci ha raggiunto, responsabile politiche per la progettazione componente di giunta nazionale, Daniela Conti, responsabile delle politiche per l'interculturalità e la cooperazione, Marta Gianmaria responsabile dell'ufficio progetti, poi Raffaella Chiodo Carpinski che l'abbiamo appena ascoltata e che ci accompagnerà, Vi accompagnerà per tutto il, il progetto. Una prima fase progettuale eh, che ha portato alla selezione di dieci comitati territoriali, dieci comitati che quindi svolgeranno un ruolo eh, grazie alla loro anche pregressa ehm, esperienza proprio nella gestione di attività contro le discriminazioni, appunto svolgeranno un ruolo di antenne, di presidi eh, territoriali per raccogliere e monitorare episodi discriminatori di violenza nello sport, ma io dico ancora di più soprattutto per o comunque anche per supportare, eh, per formare dirigenti, tecnici, associazioni, società eh, sportive in direi a vere e proprie azioni di prevenzione, eh, costruendo quindi eh, reti o rafforzando reti con il sistema sportivo locale e con il terzo settore. Trento, Vicenza, Bologna, Torino, Genova, Firenze, Roma, Caserta, Matera, Cagliari. Se... Non mi sono appuntato male le, eh, le città. Eh, tutto questo io credo, ecco, senza dubbio, in una fase storica, appunto, come dicevamo, particolare, per certi aspetti tremenda, e non penso soltanto all'emergenza sanitaria pandemica, che sappiamo essere stata devastante eh, e continui ad essere eh, molto pesante eh, per, eh, per le nostre comunità, per il settore sportivo, sappiamo che il nostro mondo è uno sicuramente dei più colpiti anche nell'impatto economico finanziario, una crisi non ancora superata ma penso anche a tutte quelle crisi, definiamole così, che stavamo vivendo da tempo, quindi ben prima anche della comparsa del covid, una crisi sociale diffusa, sicuramente inasprita dal coronavirus, pensiamo a una pesante crisi climatica, pensiamo a una crisi della democrazia o quantomeno dei sistemi di rappresentanza anche sul piano globale povertà conflitti nel mondo insomma situazioni anche come quelle recenti che si sono verificate in Afghanistan ma solo per fare un per farne un esempio il numero allora di persone in fuga da guerre violenze persecuzioni eh, un numero sempre più eh, in crescita un numero che ha superato abbondantemente gli 80 milioni di persone nel mondo, dati certificati dall'UNHCR, come sapete. Allora il tema dei migranti, dei rifugiati, che è stato tra l'altro al centro della tre giorni di Move Congress, dell'Assemblea dello scorso fine settimana di ISCA, questo network mondiale di cui WISP fa parte e che tra l'altro ha eletto Daniela Conti, nel comitato esecutivo ancora congratulazioni Daniela e in quel congresso abbiamo con te con Raffaella con lei l'ha portato anche testimonianze vere quotidiane dell'impegno della Wisp insomma eh, la direi come dire, la definirei così ecco eh, una complessa questione legata ad una visione ad un'idea di come immaginiamo la vita delle comunità nel mondo io credo che la Wisp eh, sia dalla parte giusta ecco eh, e credo che la WISP abbia una consapevolezza sempre più importante quella che non si governino fenomeni complessi eh, senza assumersi la responsabilità di fare scelte chiare di assumere scelte chiare eh, siamo un'associazione lo dico mh, e non lo nascondo anche con l'orgoglio di chi appunto in questo momento ne ha eh, il, la massima responsabilità in termini di rappresentanza che ha nelle proprie ragioni identitarie eh, proprio la scelta ecco, di stare dalla parte di coloro che immaginano un sistema sicuramente di relazioni inclusivo, un sistema di relazioni anche fra le comunità eh, mondiali con eh, un costante scambio interculturale, dove le diversità appunto culturali e sociali sono messe alla base di questo percorso di rafforzamento di una convivenza eh, pacifica. Lo sport, lo sappiamo, ha da sempre rappresentato, quantomeno nell'immaginario collettivo, quell'ambito attraverso cui veicolare esempi eh, positivi, rispetto, fratellanza, riconoscimento del valore delle diverse, delle diversità, delle diverse abilità. Un terreno, un ambito, però sappiamo bene eh, che non è indenne, che non è esente da contraddizioni, a volte anche, eh, anche forti. E che fare allora? Io credo che un'associazione come la nostra debba continuamente interrogarsi con responsabilità e che possa rispondere con quella soggettività ecco-associativa che abbiamo ben scolpita nel nostro statuto e che dobbiamo però agire nella quotidianità. Credo che allora lavorare con impegno, costruendo alleanze, alleanze importanti affinché attraverso lo sport, che sia uno sport praticato, l'augurio è questo, ma che sia anche semplicemente uno sport guardato, si possa ribaltare ecco, questo paradigma e io credo rendere quindi effettivo, quantomeno contribuire a rendere effettivo il valore dello sport, in questo caso del nostro sport, dello sport di base, dello sport amatoriale come grande mediatore culturale e, e sociale, sicuramente un ponte ecco, di dialogo e conoscenza tra culture diverse, un'occasione di emancipazione delle persone, di inclusione, di coesione delle nostre comunità di sostegno appunto alle persone più fragili, di proposte e quindi anche di strategie che possano essere sempre più efficaci, diciamo così, al passo con i tempi, nel contrastare, nel prevenire ogni tipo di violenza e di discriminazione. Vado velocemente a concludere con questa, diciamo, finale considerazione. Io credo che non si, ci si debba mai sentire autosufficienti e che questo convintamente lo si debba portare anche all'interno di un'associazione, di una rete associativa, grande, complessa, ma grande come la nostra. Eh, ovviamente l'auspicio di tutti noi è di tornare presto, non sarà semplice, ai numeri che avevano consolidato negli anni la forza anche numerica, eh, ma con una forza qualitativa dietro quei numeri della Wisp. Eh, oltre 16.000 associazioni e società sportive affiliate, oltre 1.300.000 associati. Ma nonostante questo, ecco, io credo mai sentirsi autosufficienti. Portare avanti... Un lavoro costante appunto in, in rete col movimento sportivo, con le istituzioni pubbliche, grazie ancora UNAR, con le organizzazioni sociali, grazie ancora Lunaria. E con con l'avvio di questo progetto io credo che si dia già dimostrazione, ecco, di come poter, di come sia importante mettere in campo alleanze per affermare, promuovere e rilanciare una vera cultura del rispetto e dell'uguaglianza. E, e dell per noi, quindi, significa: tutto questo significa continuare ad avvertire quella importante tensione etica per garantire coerenza sostanzialmente tra la nostra identità Wispina, tra diciamo, lo sviluppo di quell'acronimo che è Wisp, un italiano sport per tutti, e, e quindi soprattutto la rispettiva azione concreta da mettere in campo. Credo che l'osservatorio contro le discriminazioni nello sport, Mauro Valeri, possa essere veramente una, una, la rappresentazione plastica di tutto questo. Quello che accade da noi tutti i giorni, da ormai tantissimi anni, eh, con l'arrivo di, di tante persone che chiedono asilo e rifugio e speranza e vita nel nostro terri nei, nei territori che, mh, che conosciamo. Ecco, tutto questo ha un'attinenza diretta con quello che noi vogliamo andare a monitorare, cioè le discriminazioni nelle varie forme che verranno anche descritte e eh, illustrate, ci aiuterà molto su questo. Gra Grazie. Non mm, vorrei che ci fosse questo, questo aggancio molto diretto e chiaro con la realtà quotidiana che, che viviamo. Quindi ti chiederei di parlare tu adesso, Triana. Grazie. Grazie, grazie Raffaella. Grazie Presidente Tiziano Pesce. Eh, complimenti a Daniela Conti di questa, di questa nomina eh, molto importante. Eh, saluto tutte e tutti, eh, buon pomeriggio. Eh, anche grazie a Naletto, ovviamente, che è il nostro partner all'osservatorio, e a tutti, eh, tutte le donne e gli uomini della WIST che sono collegati o che ci che seguiranno poi in un secondo momento questo incontro. Allora, ovviamente l'Osservatorio nazionale contro le discriminazioni nello sport non è nato eh, l'anno scorso, ma è nato eh, nelle teste, nei cuori, a partire da Mauro Valeri, a Daniela, a Raffaella ehm, e altre persone, diciamo che hanno avuto un'intuizione un importante e che ha portato poi alla costruzione dell'osservatorio, che è quello di eh, comprendere che il mondo dello sport, i campi sportivi, sono probabilmente eh, i contesti eh, principali dove formandosi il carattere di un giovane ehm, all'interno di un contesto di competitività, ma anche di amicizia, di interazione, di convivenza, i valori vengono trasmessi e eh, questi valori ovviamente non sono dati per scontati, ma in qualche modo devono essere trasmessi nella man maniera eh, migliore, eh, perché come sappiamo benissimo eh, ci sono i cattivi esempi che ogni giorno ci capitano nel nostro percorso. Ehm, il, voglio fare un, un accenno eh, di un episodio eh, molto recente, avete sentito nella partita rubra eh, di Vittoria Roma dove un ragazzo nero è stato insultato eh, con epiteti razzisti e questo ragazzo eh, pare, almeno da quando eh, risale la notizia, sia sparito un po' dai radar, e abbia fatto sapere che non vuole più giocare nel campionato di eccellenza e al calcio in generale e questo è il motivo numero uno per il quale abbiamo creato l'osservatorio contro le discriminazioni nello sport. Eh, non solo in questo caso ma anche il hate speech sui social, tutta una serie di azioni, di atti razzisti e discriminatori eh, hanno come effetto principale e eh, come intenzione principale quello di escludere le persone, di togliere loro gli spazi di vita per confinarli e marginarli il più possibile, e quindi una struttura come quella dell'osservatorio eh, ha come primo compito quello di impedire che questo accada. Eh, e anzi al contrario deve essere un motore che spinge le persone sempre di più a uscire allo scoperto di vivere la loro vita come ritengono di volerla vivere arginando ed emarginando tutte quelle forze negative che invece cercano di farsi avanti eh, cercando di trasmettere valori negativi e di odio, di odio, di distrezzo di intolleranza, tutti purtroppo eh, elementi che eh, sono presenti nella nostra società e qui mi collego eh, con quello che ha detto Raffaella rispetto ai tempi che viviamo in questo momento. Anche prima era così, era molto forte, il razzismo ormai da qualche anno ha preso piede eh, in maniera eh, importante noi in pieno lockdown eh, abbiamo deciso di andare avanti con la nascita dell'osservatorio, ma questo per il semplice motivo eh, per dare un segnale alla società, comunque al mondo sportivo, eh, per dire sì, in questo momento le attività sono ferme, sì, in questo momento il movimento dei balconi ci sta dicendo che siamo uniti sulla stessa barca in realtà la storia ci insegna che i momenti di emergenza, i momenti di crisi eh, molto spesso hanno un effetto rimbalzo negativo quindi quelli che erano i bersagli eh, preferiti prima dell'emergenza lo diventano potenzialmente dopo ancora di più anzi se ne trovano anche di nuovi ricordiamo tutti le persone di origini orientali come erano bersagliate come se avessero nel loro DNA il gene eh, più propenso a infettarsi eh, del virus del covid quindi delle cose aberranti che abbiamo vissuto anche come italiani vorrei ricordare perché eh, purtroppo diciamo la nostra memoria diventa sempre più breve ma dopo i, dopo i cinesi siamo stati noi in Europa quelli che venivano visti come gli untori e quelli che gestivano le pizzerie a Parigi e le infettavano in maniera volontaria quindi questo ci insegna che eh, a chiunque deve essere chiaro che se il bersaglio oggi è uno domani è un altro e dopodomani potrei essere io quindi la risposta razzista e discriminatoria è sempre sbagliata in ogni caso, comunque l'osservatorio è stata una risposta eh, e eh, ha lavorato anche molto eh, in maniera diciamo non eh, evidente eh, per diversi mesi senza fare grossi proclami perché non voleva essere un'operazione di marketing o di, di comunicazione ma eh, vuole essere un'operazione invece di, eh, di rete, di rete eh, di eh, persone e strutture che presidiano in maniera strategica il territorio, che sono in grado di far emergere quelli che sono i casi di discriminazione sul nostro territorio nazionale, che lavorano insieme per trasmettere in tutte le forme possibili, dalla formazione, dalle attività di comunicazione, i valori positivi del, dell'inclusione e dello stare insieme. E eh, devo dire che la risposta è stata molto positiva, infatti al nostro osservatorio hanno già aderito quasi la totalità delle federazioni sportive nazionali, oltre ad asso associazioni a federazioni locali che spontaneamente hanno chiesto di poter aderire e che noi ovviamente abbiamo accolto con molto piacere. Eh, questi sono segnali importanti di un mondo eh, che comunque eh, sente la necessità di reagire, eh, cosa che in passato, come sapete benissimo, non lo insegnerò certo io a voi, eh, questa sensibilità prima non c'era, oppure era solo a parole, eh, è diventata un, invece un'intenzione concreta da parte delle federazioni sportive eh, che ci hanno dato un riferimento di una persona eh, per, da contattare in caso di eh, casi di eh, discriminazione e abbiamo già realizzato durante la settimana contro il razzismo eh, una campagna di comunic comunicazione Keep Racism Out! che ha avuto un grande successo nel marzo scorso. Quindi un po' di attività le abbiamo, abbiamo realizzate, tante ancora ne faremo, e la giornata di formazione di oggi, di inizio di formazione di oggi, è importante eh, per avviare un po' un lavoro di raccordo. E ringrazio quindi le antenne WIST sul territorio che da tanti anni fanno appunto questo lavoro di attenzione di sostegno a, ai valori sportivi a livello locale e eh, saranno fondamentali ovviamente per, per il lavoro che ci apprestiamo a fare. Nel monitorare noi dobbiamo avere la consapevolezza che ognuno di noi è in qualche modo non solo un, una persona un soggetto che raccoglie no? o che semina che, che diffonde il fatto che esiste questo, questo osservatorio eh, ma c'è anche una, un ruolo da svolgere proprio nell'essere capaci poi di riportare quanto si registra sul territorio, quindi da un, da un lato essere sicuramente quelli che propongono la diffusione della, um, delle schede che poi saranno quelle che ci consentiranno di raccogliere i dati ma anche di uh, essere capaci di percepirli è un po' su questo che chiedo aiuto a Grazia per uh, aiutarci a, a sviluppare poi il lavoro di di raccolta. Allora eh, io vorrei spiegare perché siamo davvero eh, contenti di partecipare a questo lavoro eh, a partire da ciò che ha mosso eh, l'osservatorio che eh, abbiamo promosso da un po' di anni sull'evoluzione del razzismo nel nostro paese. Siamo eh, felici di questo perché sin da quando abbiamo iniziato a, a fare un lavoro specifico dedicato all'analisi del razzismo nel nostro paese, ovvero a partire dal biennio 2007-2009 che ha portato poi alla pubblicazione del primo libro bianco, eh, sul razzismo in Italia e che abbiamo poi continuato a eh, pubblicare con una cadenza biennale e poi con la costruzione del sito di Cronian che di ordinario razzismo da un lato eh, abbiamo, ci siamo posti l'obiettivo di mettere a tema nel dibattito pubblico nel nostro paese eh, dell'esistenza di un consolidamento del razzismo che eh, per molto tempo nonostante che eh, UNAR fosse già stato eh, istituito prima e nonostante che delle direttive europee fossero state adottate prima eh, comunque continuava ad essere rimossa ehm, per molti anni abbiamo avuto un dibattito pubblico che tendenzialmente ogni qualvolta si è presentato un caso di discriminazione o di violenza razzista anche molto grave ha teso a considerare questi fenomeni come dei casi isolati, dei casi straordinari eh, e continuando a riproporre la convinzione e l'idea che non vi fosse un problema di eh, xenofobia e razzismo nel nostro paese, quindi da un lato ci siamo posti l'obiettivo di rendere visibile l'evoluzione di questo fenomeno, naturalmente non, non a fini speculativi assolutamente, ma nel tentativo di ehm, dare evidenza a, eh, al razzismo quotidiano eh, che eh, purtroppo interessa eh, tutte le diverse sfere della eh, vita eh, sociale e, e pubblica eh, perché siamo convinti che eh, l'attività di racconto, l'attività di monitoraggio sia assolutamente indispensabile per prendere conoscenza profonda ehm, delle eh, caratteristiche che sono alle radici di questo fenomeno da un lato ma soprattutto per reagire, reagire collettivamente ehm, in modo possibilmente eh, coordinato e ovviamente in rete. Ecco perché consideriamo questo progetto particolarmente importante perché sin da eh, allora eh, analizzando proprio quello che eh, è successo nel nostro paese eh, nel, nell'ultimo decennio, ma ovviamente eh, il problema purtroppo risale da prima ci siamo resi conto che eh, non c'è sfera eh, pubblica che sia immune eh, dal razzismo e dalle discriminazioni, eh, c'è eh, anche un grande attivismo da parte della società civile nel tentativo di reagire, ma c'è anche una grandissima frammentazione. E dall'altra parte eh, spesso c'è una difficoltà a mettere insieme in un'azione coordinata soggetti che sono tutti in qualche modo coinvolti dall'evoluzione eh, del razzismo nel nostro paese, ma che faticano a, a collaborare per contrastarlo. Da qui ecco la valenza di un progetto come questo, eh, dell'idea dell'osservatorio perché eh, laddove eh, denunciamo da tempo un problema di eh, forte legittimazione, legittimazione culturale, sociale e purtroppo in alcune fasi anche istituzionale, perché c'è stato anche questo, delle discriminazioni del razzismo. Eh, eh, C'è evidentemente eh, l'importanza e la necessità di operare a tutti i livelli e quindi eh, laddove ci sono i luoghi di socialità, i luoghi di formazione, i luoghi anche di crescita, mh, come bene veniva detto prima, è molto importante che si eh, adottino degli interventi che da un lato monitorano quello che succede e dall'altro cercano anche ovviamente di stimolare la reazione. Ecco quindi io credo insomma che sia mh, particolarmente importante che eh, un osservatorio nazionale che ha, ha scelto lo ricordo ma insomma sicuramente tutti voi eh, lo sapete perché siete qui mh, ha scelto di dare priorità a, quel, a tutte quelle forme di discriminazione, di razzismo, di xenofobia che per lo più tendono a rimanere invisibili perché non riguardano i grandi personaggi del, diciamo, noti all'opinione pu all pubblica, cioè il razzismo e la discriminazione che si verificano nel campetto eh, di calcio eh, locale eh, con più difficoltà, No? Eh, riescono ad avere una visibilità nel dibattito pubblico e eh, molto spesso appunto non vengono neanche eh, segnalati o, o denunciati. Quindi è molto importante che eh, ci sia un processo che pian piano porti a radicare una... Eh, una rete diffusa di eh, prevenzione, di monitoraggio, di prevenzione e di contrasto delle discriminazioni e del razzismo. Questo vale ovviamente anche per il mondo dello sport, per cui. Proprio per questo noi riteniamo che questo progetto abbia una valenza molto importante. Da questo punto di vista in realtà sarà assolutamente fondamentale il contributo che eh, i comitati UISP eh, porteranno al progetto, proprio perché l'intenzione sarebbe quella di riuscire a capire a catturare, a monitorare e possibilmente anche, appunto, stimolare azioni di eh, risposta, eh, tutte quelle forme di discriminazione e di razzismo che avvengono a livello locale e anche negli sport, diciamo così, meno monitorati. Sottolineo anche questo, anche sulla base dei casi che noi abbiamo monitorato sino ad oggi con cronache di ordinario razzismo eh, in realtà eh, eh, ci siamo resi conto che la gran parte dei casi noti, segnalati o di cui si discute riguardano il mondo del calcio, mm, qualche caso in più lo abbiamo registrato per quanto riguarda il mondo eh, del basket negli ultimi tempi ma in generale diciamo così eh, è il calcio eh, che è lo sport italiano diciamo, eh, che attrae maggiore attenzione in assoluto nell'opinione pubblica a eh, avere una maggiore visibilità e quindi in qualche modo anche il razzismo e le discriminazioni che, che si verificano in questo mondo riescono forse ad avere un po' più di visibilità. Eh, ma il razzismo non risparmia naturalmente neanche gli altri sport. Quindi eh, da qui ecco, l'importanza eh, del ruolo che, possono, che può avere un, una sperimentazione di un sistema di 10 antenne locali eh, disperse sul territorio che mh, diciamo, mh, adottando un, un sistema di eh, monitoraggio comune eh, riescano a, da un lato appunto a portare a rendere visibili quei eh, casi di razzismo che tendono a rimanere nell'invisibilità e soprattutto anche a eh, diciamo possibilmente eh, sollecitare eh, anche forme di eh, risposta da questo punto di vista.